Con questo video vi voglio spiegare sia l'utilizzo che la manutenzione di tutti i modelli che abbiamo. Per l'accensione della lampada operatoria innanzitutto dovete dare il primo input dalla portazione operatore o portazione assistente. Quindi così si accende e poi potete gestire la lampada operatoria, che sia quella alogena o a led, direttamente dal corpo lampada. Un aspetto molto importante è la regolazione corretta della quantità di aria e di acqua ai cordoni della paretta. Partiamo con l'acqua. Allora, il primo regolatore è questo, e gestisce la cibero, ovvero la nebulizzazione dei, um, ai cordoni. Quindi è uno singolo per tutti. Okay. Chiaramente così chiudo, okay. così invece vado ad aprirlo. Il secondo, è sempre grigio, invece è per l'acqua. Al primo cordone ok poi acqua secondo cordone e acqua terzo cordone ok qua invece quello bianco è per la potenza ablatore e infine l'acqua all'ablatore una regolazione facile per tutti i cordoni è chiudere tutta l'acqua ok chiuderli tutti va bene e poi aprirli soltanto di mezzo giro così che li avete settati facilmente Qui vediamo invece la regolazione dell'aria, ovvero della velocità della presa sulle turbine o sul micromotore. Quindi partiamo con questo ok, il regolatore che va a aumentare o diminuire la velocità al primo cordone, quindi verso la siringa, sia il cordone che il regolatore. Poi ci spostiamo centralmente, abbiamo il secondo cordone. E poi infine l'ultimo cordone, ok? Attenzione, quando lo regolate l'indicatore non deve mai, sul, su questo indicatore, ok, arrivare sul rosso. Questo invece è un push rosso di emergenza che toglie l'elettricità ma non la rimuove completamente. Con la leva a base poltrona chiudiamo in un solo gesto aria, acqua ed elettricità. Così è chiusa ed è un'operazione che consigliamo di effettuare tutte le sere. In alternativa all'impianto idrico della rete urbana, il riunito può essere alimentato con le nostre due taniche, che potete utilizzare assolutamente per igienizzare a fine giornata i circuiti interni, soprattutto per rimuovere il biofilm e per evitare la formazione di legionella, e inoltre anche per qualsiasi altra vostra necessità.